Mamma mia. Ma cosa stai facendo? Come cosa sto facendo? Sto aspettando l'ora giusto per pubblicare. Sono qua che aspetto che scatti. Il minuto? Sono le 12. È arrivato il momento giusto per pubblicare su Facebook e Instagram di filo, da coloro che ti dicono che l'orario perfetto per pubblicare è le 12, le 18, le 21. Ogni profilo ha i propri orari, nel senso che ci sono degli orari, delle fasce orarie, e dei giorni in cui i tuoi follower sono più attivi. Eh. Ma soprattutto se il tuo obiettivo è quello di arrivare alla tua community, dovresti appunto basarti sulle insights. Se vuoi sapere quali sono le insights, dovrai andare nel tuo profilo. Ovviamente ricordati che deve essere un profilo aziendale e non un profilo comune e dovrai cliccare il menu burger in alto a destra. Poi premere Ottieni Insights, oppure più semplicemente Dashboard per professionisti. Ad un certo punto si aprirà davanti a te un grafico. Clicca su Mostra tutti e vedrai appunto la panoramica del tuo profilo. Qua potrai decidere qual è il range temporale che ti interessa, quindi gli ultimi 30 giorni, il mese precedente o gli ultimi 90 giorni. Poi premerai Aggiorna ed ecco che la panoramica appunto si è aggiornata. Andiamo sul numero totale dei follower, scorriamo, vediamo che comunque ci sono le fasce d'età dei nostri follower, i luoghi da dove vengono, il genere. Scorriamo fino in fondo e vediamo periodi di maggiore attività. Qua vedremo appunto i giorni e gli orari in cui i nostri follower sono più attivi. Basandoti su questi dati potrai iniziare a portare avanti la tua strategia. E se invece hai di awareness? Allora continua a seguirci per scoprirlo.